buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume fondamenti di elettrotecnica generale autore Danilo Tommasini, editore Libri Sandit è un volume di 250 pagine quindi è un volume importante ed è diviso in 5 sezioni si parte dalla corrente continua si passa poi alle reti elettriche in regime stazionario, magnetismo ed elettromagnetismo, fenomeni transitori nei circuiti RL e RC e si termina con le correnti alternate. È un volume adatto per studenti di elettrotecnica, per studenti di impianti elettrici civili ed industriali, per studenti di automazione e per tutti coloro che vogliono approfondire oppure imparare partendo da zero l'elettrotecnica. Buona visione a tutti e buona lettura. Vi aspettiamo per il prossimo nostro video e se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Grazie.